Buongiorno a tutti, allora eh, in realtà questo palco è finalmente per, per loro, per eh, dei ragazzi e con il loro punto di vista eh, conduciamo questa, questa conversazione, in particolare insomma il tema mi sembra che sia quello di mettere a confronto una generazione che in realtà da punti di vista diversi, in luoghi diversi eh, di questa parte del mondo eh, sta chiedendo delle cose in modo diverso eh, tutti noi abbiamo guardato, cercato di osservare nella coltre eh, nebbiosa dell'informazione eh, di casa nostra che in realtà dà sempre delle interpretazioni e dei punti di vista molto semplificati eh, quello che è stato in quel grande movimento delle primavere arabe che hanno eh, storie diverse e anche esiti eh, che si stanno complicando, però che sono partiti in realtà da una generazione che in qualche modo ha eh, preso in mano la sua vita, il suo destino, la voglia di diritti, la voglia di democrazia e la voglia di libertà, eh, che è una generazione che soprattutto nel mondo della sponda nord, nella sponda sud del Mediterraneo, nel Medio Oriente e nella Turchia in realtà sta eh, in qualche modo cercando eh, di, eh, di diventare protagonista di un pezzo della storia eh, del proprio paese della propria eh, realtà nazionale eh, sono quelle abbiamo chiamate semplificando le rivoluzioni arabe, primavere arabe, primavere medio orientali eh, usando questa, queste parole spesso come capita in momenti in situazioni come queste è una generazione che, eh, che ha eh, iniziato, è una generazione di intellettuali, di prossima e futura e forse classe dirigente, le rivolte sono cominciate nelle università, sono iniziate eh, tra una generazione di ragazzi e ragazze eh, che studiano, che vogliono essere protagonisti del proprio destino e spesso però sono delle rivoluzioni tradite, sono delle rivoluzioni eh, che in qualche modo pur dovendo a questo slancio generazionale eh, poi hanno anche esiti diversi. Eh, per contro ne parliamo con un coetaneo. Eh, che è esposito che appartiene alla stessa generazione eh, e che eh, in questo paese eh, si trova a, a voler diventare protagonista di un'altra storia che è quella di una generazione che non ha futuro a cui abbiamo rischiato rischiamo e abbiamo sottratto futuro che eh, non, non, non, non, non ha eh, apparentemente il problema del riconoscimento dei diritti e della libertà di espressione ma eh, rischia di essere afona rispetto ai bisogni rispetto alle esigenze di avere una delle prospettive di futuro quindi ci sono molte c'è diciamo, un nocciolo generazionale che si esprime in modi diversi e che può essere questa l'occasione di affrontare. Io chiederei a te di darci un punto di vista appunto, di quello che sta succedendo in Turchia eh, che riesca anche a rompere la, la coltre eh, di semplificazione per cui noi in questo paese siamo sempre degli ultra. Eh, quindi ci schieriamo sempre prima ancora di capire cosa sta succedendo da una parte e dall'altra. Lo facciamo in Egitto, lo facciamo in Turchia come se fossero tutte delle partite di calcio. Non lo sono perché le situazioni sono sempre molto più sfumate e molta, facciamo molta fatica eh, ad avere un'informazione che ci consenta di andare dentro le questioni e di analizzarle nella loro complessità. Sì, allora, innanzitutto la cosa principale è che è stato ribadito più volte però forse bisogna ribadirlo ancora, la, eh, i fatti della Turchia di quest'ultimo mese non hanno nulla a che fare con le primavere arabe, ma per un motivo semplice parliamo di contesti storici e geopolitici completamente diversi, nel senso che eh, la Turchia innanzitutto è, una, è uno stato... Sì, non è arabo ma soprattutto è uno stato non confessionale eh, che ha un grande eh, che della laicità ha fatto il suo valore più grande e quindi noi in Turchia siamo abituati dal 1923 ad avere uno stato non confessionale e mh, per dirle un esempio cioè in Turchia le donne votavano già da molto prima che si votasse in Italia no? E, mh, però il fatto è che c'è sempre stata una frustrazione di fondo, un'insoddisfazione un legata al fatto che eh, noi in Turchia abbiamo ancora oggi la Costituzione che è stata scritta dai colpisti degli anni Ottanta. Questo cosa vuol dire? Che in realtà... Eh, i diritti che sono costituzionalmente garantiti, come eh, d'espressione, di stampa, di manifestazione, tu, tutti questi diritti in realtà sono scritti sulla carta, ma effettivamente non sono mai stati completi, nel senso che Finché eh, si trattava appunto eh, di dire quello che pensavano i maggiori partiti e l'esercito allora era tutto a posto. Eh, quando poi si trattava di dare un'opinione, un'interpretazione un po' diversa, eh, là appunto cioè, partiva tutto un processo di eh, incarcerazione, soppressione, eh, comunque in Turchia la libertà de, eh, di stampa non è che, sì, nell'ultimo decennio è peggiorata più che mai, ma diciamo che non è mai stata completa. Che è successo? La differenza è che questa volta... Eh, c'è un partito islamico moderato che è moderato solo di nome perché un Erdogan magari la gente non lo sa però lui appartiene a una tradizione, a un filone di partiti islamici fondamentalisti eh, però lui ha avuto la genialata diciamo, di chiamarsi moderato però poi cioè, al suo terzo mandato infatti ha mostrato la sua vera faccia diciamo, facendo appunto delle leggi eh, che andavano contro la laicità, insomma quello che riguarda la legge sugli alcolici, che c'è stato chi l'ha paragonato alla lotta italiana al tabagismo, ma che non c'entra niente perché non è fatto per una questione di salute, è fatto in nome di, eh, di una suprema causa. La retta via alla islamica. Cioè, il fatto che Erdogan sugli alcolici si sia giustificato dicendo ma di che, cosa, di che cosa vi lamentate? Cioè, vi state lamentando perché cambio una legge che è stata fatta da due alcolizzati, riferendosi ai due protagonisti per eccellenza? della storia turca, infatti sia di indipendenza che di laicità, riferendosi al primo presidente della Repubblica che è stato colui che ha fatto le riforme laiche in Turchia. Se oggi le donne sono libere è grazie a lui, cioè, per, per farle un esempio. E quindi la gente, diciamo lo svantaggio di Erdogan è stato il fatto che la gente eh, si è vista toccare non aveva la completa libertà in fatto di espressione eccetera però alla gente stava bene fino a un certo punto perché comunque la laicità non l'ha mai toccata nessuno nel momento in cui vai a toccare la laicità in uno stato come la Turchia che al contrario dei pregiudizi occidentali è uno stato <ride> molto più laico di tanti altri, lì allora scatta un meccanismo che è quello di, di autodifesa tra l'altro c'è gente in Turchia che vota Erdogan, che gli dà ragione su questi fatti, non si sa perché, forse per mancanza di informazioni e per motivi ovvi, eh, che dicono, cioè, ma questa generazione di che si lamenta? Negli anni 80, negli anni 70, la destra e la sinistra si ammazzavano, e non c'era sicurezza, non c'era libertà, non, eh, dovevamo starci sempre a guardare le spalle perché se eri di destra non potevi frequentare i locali della sinistra tutta una serie di motivazioni del genere e dicono ma questa generazione che è cresciuta con Erdogan perché parliamo comunque di dieci anni di, cos hanno, di cosa si lamentano? cioè stanno molto meglio di come stavamo noi ma non è vero, cioè la generazione di adesso, ma non solo, perché eh, se è voluto far passare queste, questi fatti per eh, semplice iniziativa giovanile, sì lo è, ma c'era anche tanta gente di, cioè, di età anche più grande, nel senso c'era gente semplice, comune, eh, che magari nella vita, che ne so faccio l'esempio più banale fa il macellaio, fa il barista eccetera, c'era la nonnina che stava lì <ride> con il suo cartello cioè, se, mh, la cosa in realtà è, è stata di una dimensione molto maggiore di quello che si è voluto far passare infatti le manifestazioni che si pensa magari, ora non so magari tanta gente pensa che si siano svolti semplicemente a Istanbul in realtà eh, ce ne sono state mh, 77 province su 81 in Turchia e adesso... Sì. A propos... A propos... Vuole questa? No, funziona. La domanda che volevo farti che non funziona eh, è proprio questa, cioè quanto in realtà è un fenomeno generazionale urbano perché molto spesso eh, in realtà la rivolta eh, alla, alla, alla privazione di diritti, cioè il tema che tu sì. dici, quello della rivolta contro eh, eh, diciamo, l'erosione di un principio fondante dello Stato turco che è quello della laicità. Quanto è un fenomeno urbano e generazionale o quanto è piuttosto appartiene invece a una diffusione anche territoriale? Ma in realtà, ehm per quanto riguarda la sensazione di ins insoddisfazione, di frustrazione, è molto generale, nel senso non è limitata semplicemente ai giovani oppure alle città grandi. Non è. Il motivo per cui magari le, ehm, la rivolta si è, diciamo, propagata lentamente è stato semplicemente una mancanza di informazione e qui io vorrei dire una cosa che magari non sempre si considera, il fatto è che in Turchia l'informazione sì è stata completamente censurata ultimamente, ma è sempre stata manipolata ma non nel senso magari eh, subdolo che non si fa vedere perché magari qualcosa si fa vedere qualcosa no in Turchia l'informazione è sempre stata completamente manipolata tant'è vero che se oggi in Turchia abbiamo una questione kurda non dipende semplicemente dal fatto sì il, uh, attentati terroristici ci sono stati quello lo vorrei precisare perché tante volte si dice che non ci sono stati invece ci sono stati però cioè, mentre noi gli attentati li abbiamo visti e vissuti nella parte occidentale quello che succedeva nell'est non veniva riportato l'informazione è sistematicamente manipolata la gente in Turchia da decenni ormai vive in una condizione di eh, Sistematica socializzazione politica di stampo autoritario, quello che noi chiamiamo lavaggio del cervello, no? È una condizione che è una situazione che va avanti da decenni, che magari non si considera sempre e magari si accusano eh, le persone in Turchia, chi magari si informa un po' e dice no perché voi in Turchia avete chiuso gli occhi. Non è vero, è che la gente non lo sapeva e poi un'ultima cosa che vorrei dire è il fatto che in questo momento magari non so se ne, se ne sta parlando perché io mi informo direttamente tramite amici oppure su internet ehm, in Turchia in questo momento si è aperta una caccia alle streghe cioè nel senso che stanno arrestando la gente per aver eh, istigato il popolo a una rivolta contro l'ordine costituzionale quando è stato il governo che non ha, eh, non ha considerato i diritti costituzionalmente garantiti delle persone, a iniziare dalla libertà di manifestazione, che è stato quello che è stato, insomma. e poi il fatto stesso che eh, non rispettano le sentenze dei tribunali, perché una sen iniziamo da cioè questa cosa magari non tutti la sanno ma se la gente è andata a occupare il parco che si è perché c'era uh, una causa in corso al tribunale amministrativo non mi ricordo quale di istanbul e quindi si stava ancora decidendo a proposito quando uh, il governo ha, ha cominciato a sradicare gli alberi ed è il motivo per cui la gente è andata ad occupare il parco e non solo, perché poi quando il Tribunale ha deciso di eh, bloccare i lavori per rimandare la decisione definitiva a settembre il Governo ha detto sì, noi rispettiamo la, la decisione del Tribunale eh, poi hanno detto però facciamo un referendum poi non si sa come hanno continuato a sradicare gli alberi, in questo momento il Parco Ghesi è chiuso al pubblico lui, Verdo, anche diceva, no il parco è del popolo, il parco appartiene a tutti, in questo momento l'ha chiuso al pubblico, tant'è vero che domani alle 7, eh, quindi per l'ora di qui alle 6, eh, il comitato di solidarietà per Taxi manderà lì a rientrare in parco perché, cioè nel parco perché hanno detto c'è cioè, il parco è del popolo, non capiamo perché l'hai chiuso al pubblico mentre lui Erdogan vorrebbe riaprire il parco il 9 il primo giorno di ramadan eh, per fare questa riapertura eh, così un po' alla ottomana come piace a lui insomma <ride> cioè... senti poi passiamo a Lorenzo ma esiste anche da voi il popolo di Facebook perché Qua si discute molto se la politica influenzata, anzi il popolo di Twitter sembra che sia un'entità eh, che può determinare le scelte, poi tutti noi sappiamo che dietro un profilo Twitter generalmente c'è un po' una persona che dice delle cose, ma la funzione del, del, della rete, la funzione... Eh, io conosco bene eh, meglio per relazioni anche che ho con i ragazzi di seconda generazione di Torino che sono i ragazzi sono soprattutto eh, egiziani siriani, sono pochissimi turchi, però conosco bene come hanno vissuto e come hanno compartecipato e condiviso eh, quello che stavano facendo i loro fratelli, cugini amici, coetanei eh, in piazza Tahir piuttosto che. sicuramente diciamo, la e sono stati anche quelli che nella rete hanno ci hanno informato di quello che stava succedendo, cioè io devo molta delle informazioni di quello che succede anche oggi in Egitto al fatto che ci sono dei, dei ponti eh, dei ponti di comunicazione eh, che rompono la censura o comunque la manipolazione informativa eh, questo sicuramente è un tema molto interessante da affrontare eh, per capire come in realtà la rete può anche diventare uno strumento e un veicolo di democrazia ma anche di costruzione eh, di eh, presa di coscienza al di là della banalizzazione del popolo di facebook che sembra anche nel nostro modo di pensare le cose un po pericoloso e un po sovversivo ma in turchia c'è cioè, a maggior ragione che l'informazione era completamente censurata sulla sui canali televisivi c'è stata una grandissima mobilitazione la gente su facebook condivideva le informazioni condivideva il numero dell'avvocato che era disposto a dare il parere eh, legale, condivideva il numero del medico che era disposto a improvvisare il pronto soccorso lì sul campo, c'è stata una grandissima mobilit mobilitazione anche a livello di organizzare gli eventi, scambiare informazioni, scambiare opinioni, eh, il problema è stato che eh, tutto questo movimento sulla rete è stato considerato sovversivo da parte del governo, quindi se oggi stanno arrestando la gente lo fanno anche in base ai tweet, ai post su Facebook, quindi cioè, tra l'altro cioè, Facebook e Twitter hanno fatto una dichiarazione ufficiale dicendo che non hanno dato informazioni al governo e quindi lo stanno facendo anche in maniera illegale e le faccio l'esempio più piccolo, il sindaco di Ankara a tutti quelli che twittavano contro di lui è andato ad indagare chi era, cosa faceva, chi era il padre, chi era la madre, e gli rispondeva tramite Twitter dicendo tu tizio Caio che eh, fai l'impiegato statale, con quale faccia ti rivolti contro lo Stato? Ci vedremo in tribunale. Ce ne sono mille di questi tweet. Cioè, il fatto stesso che stanno arrestando la gente per i tweet, per i post, fa capire <ride> tanto, insomma... Senti Lorenzo, vedi delle. c'è un'analogia un generazionale in quello che sta succedendo in Turchia? Sì, eh, sicuramente c'è e sicuramente le differenze sono molte ovviamente. Eh, molte analogie ci sono anche nel contesto, si parlava prima del discorso diciamo, della laicità, dell'informazione, sono sicuramente tutti quanti anche la temi in cui ci sono analogie e ci sono differenze. Eh, per quanto riguarda la questione generazionale, diciamo, eh, è molto ampia. Definirla in pochi aspetti non è sicuramente fattibile, tant'è che anche molte delle semplificazioni eh, e banalizzazioni, così come in Turchia, eh, allo stesso modo in molte anche mobilitazioni che ci sono state anche in Europa, in Spagna, in altri paesi, anche in Francia, così allo stesso modo in Italia, tendono a ridurre tutto quanto a singole questioni. Allora sono gli studenti che stanno protestando contro i baroni, sono appunto i cittadini che protestano spesso senza, senza essere informati spesso la protesta viene eh, affiancata a eversione, terrorismo mm, come dire, c'è molto questa analogia anche nel non considerare l'interlocutore che si ha davanti come credibile eh, per fare alcuni esempi noi mentre eravamo in piazza abbiamo come dire, protestato molto in questi anni contro in particolare le politiche che sono state fatte e portate avanti su scuola e università eh, contro i provvedimenti che non venivano presi per assicurare un futuro, anche per quanto, che, per quanto riguarda l'occupazione giovanile, ma anche una prospettiva di società diversa rispetto ad una crisi sistemica che abbiamo avuto. Rispetto a tutte queste tematiche noi siamo raccolti in piazza, abbiamo provato a studiare, molto banalmente, studiare, informarci, provare anche a metterci alla prova da un punto di vista di responsabilità e dire va bene ma se lo scenario che c'è non ci va bene noi cosa ci immaginiamo? e così delle riforme alternative su scuola università ma anche delle visioni diverse di società bene mentre noi abbiamo provato a portare competenza, esperienza anche un pizzico di sogni se vogliamo però sempre molto concreti e fattibili davanti ci siamo trovati in realtà le persone che come appunto avviene in altri contesti ci hanno delegittimato hanno cercato di eh, ridurre la portata delle nostre idee Spesso, come dire, eh, era anche difficile che si potessero forse confrontare nel merito delle, delle questioni e qua forse anche un'altra analogia. Eh, se pensiamo al fatto che mentre noi appunto, disegnavamo dei scenari alternativi per quanto riguarda gli investimenti su scuola e università, scenari alternativi anche per le riforme come dire, economiche di bilancio dello Stato, un ministro che affermava l'esistenza di tunnel gravitazionali con dei neutrini dentro come dire, spesso anche il confronto con gli interlocutori diventa difficile per questo c'è un chiudersi c'è un vedere eh, anche i nuovi mezzi tecnologici, sembra una banalità però prima si faceva riferimento a Facebook i social network, sicuramente anche quelli sono dei mezzi, non sono dei fini anche questo è importante ricordarlo però sono dei mezzi molto importanti e potenti anche la nostra attività di studenti, di giovani, ormai si svolge molto su Facebook perché è uno strumento molto aperto che permette di dialogare e avere un scontro diretto immediato con, molti, con moltissime persone e anche a livello internazionale. Beh, anche il, come dire, il paragone che c'è tra chi oggi, e non è soltanto una questione generazionale, è una questione penso soprattutto di modalità e di apertura mentale, chi oggi è in grado di interloquire con alcuni mezzi, e quindi di vedere anche le potenzialità che ci sono e chi non è in grado. Anche qui ci sono delle chiusure o delle aperture rispetto alle possibilità di confronto proprio direi che sono immense e sono quelle che in questi anni hanno anche condizionato eh, come dire, in modo pressante la nostra condizione. Sicuramente poi anche la voglia di futuro. Eh, veniva ricordato prima anche le proteste turche non sono delle proteste per degli alberi o un parco, sono le proteste che hanno una portata molto più grande. Beh, questo sicuramente è un elemento che penso che accomuna non l'Italia e la Turchia, ma una questione proprio molto più ampia. Eh, basti pensare anche ai provvedimenti che vengono fatti in questi giorni dal governo, ma più in generale anche dalla visione di Europa, e non solo Europa, anche qui, dalle politiche economiche, sociali e internazionali che vengono oggi fatte. Beh, io da giovane dico molto semplicemente che non mi sembra di vedere un futuro davanti a me. Vedo oggi una condizione che è peggiorata. Sicuramente si dice spesso no, che noi viviamo in una condizione peggiore dei nostri genitori, però io davanti a me come dire, non vedo neanche la speranza di poter fare dei sacrifici momentanei per poi aprire una nuova, nuova fase che sia diversa. E su questo le idee, come dire, sono anche molte. Ehm, C'è anche molto voglia di partecipare, di prenderle in mano proprio, essere protagonisti, mi ha detto prima, questo è assolutamente vero. Non si risolvono però, come dire, temi così grandi con ricette vecchie. Come dire, anche la stessa costituzione dell'intero dell uh, macchinario statale, diciamo, le spese per l'istruzione, gli interventi sulle politiche del lavoro, il disegnare o no dei scenari in determinati, per esempio, aree industriali. Beh, non sono questioni secondarie nel momento in cui si disegna il futuro e su questo i giovani spesso non vengono considerati come attori ma vengono considerati come soggetti passivi che devono subire delle politiche come dire, pensate altrove perché altrove c'è la possibilità di pensarle voi non vi preoccupate, intanto tanto poi ci penseremo noi intanto noi però il futuro come dire, lo vediamo ancora una volta bloccato una domanda da poi ho visto che c'era una domanda per te da lui, solo un secondo eh, e poi abbiamo pochissimo tempo perché questa è una, mh, mh, una fucina di dibattiti e incontri quindi non abbiamo moltissimo tempo però volevo chiederti una cosa l'altro giorno discutevo con dei ragazzi vostri coetanei eh, di origine non italiana eh, quindi ragazzi anzi ragazzi italiani senza la cittadinanza mettiamola così i quali mi dicevano sì però i nostri coetanei italiani si sono già arresi. Cosa rispondi? È vero? È vero che i ragazzi, si sono, i ragazzi italiani si sono arresi? Eh, non hanno voglia di lottare? Questo mi diceva Taha che è un ragazzo no, nato a Torino di genitori marocchini che si occupa di politica pur essendo escluso dalla politica perché non ha ancora il diritto di voto e che parlando di politica dice sì ma io sono i miei coetanei italiani non hanno voglia di impegnarsi in politica, e io invece sì, pur non potendo determinare le scelte della politica. Sì, questa sicuramente è una delle più grandi contraddizioni, anche qui eh, capisco la semplificazione ovviamente, anche messa in modo provocatorio, c'è questo elemento e non va sottovalutato e posso dire anche da giovane che un po' si è attivato, pesa soprattutto per la parte che realmente si attiva e prova a impegnarsi perché, come dire, trovarsi in un altro contesto sarebbe molto più facile per tutti. No, questo elemento sicuramente è presente. Faccio presente però anche che, e qui c'è il paradosso, ad esempio l'Italia è uno dei paesi che ha avuto le più grandi mobilitazioni, anche parlando di mobilitazioni europee, sia per quanto riguarda mobilitazioni studentesche, sia per quanto riguarda mobilitazioni molto più ampie e inclusive pensiamo al 15 ottobre partendo proprio anche dal 15 ottobre però si vede che in quel paradosso di fronte a una grandissima partecipazione forse ci sono due elementi che andrebbero analizzati meglio due in realtà no, molti di più però principalmente penso da un lato la capacità anche di come dire, movimenti, inteso in senso molto ampio, ora qua approfondirlo in pochi minuti, non è, non è semplice, però di comunque cre creare, costruire piattaforme credibili e alternative, cioè a dire quello che dicevo prima, eh, voi siete dei giovani, protestate perché tanto non avete la consapevolezza di come si gestisce lo Stato, voi volete più soldi per la scuola ma non, non ce ne sono, e già soltanto far vedere che un singolo caccia militare equivale a più della spesa di tutta quanta l'Italia per le borse di studio invece può dare un, uh, come dire, un peso della dimensione e anche di come si dovrebbe attuare una politica alternativa e fattibile oggi qua, non come dire, con sogni di fantasiosi ragazzi che pensano di stare in un mondo tutto rosa e delicato. Dall'altro quindi c'è la credibilità delle proposte che si portano avanti, la fattibilità. Dall'altro c'è anche... Come i movimenti, eh, appunto, movimenti, mobilitazioni, soggetti che si confrontano dentro tutti questi scenari, conducono queste mobilitazioni, perché a fronte di, mh, prendo il 15 ottobre come esempio, ma mh, spesso abbiamo avuto scenari simili anche nelle mo mobilitazioni studentesche, a fronte di una enorme voglia di partecipare, spesso anche scollegata da simboli di appartenenza non solo di partiti, anche di associazioni, o di gruppi organizzati e anche questo è un elemento che andrebbe analizzato meglio. Di fronte a tutto questo abbiamo avuto spesso il collasso delle più grandi mobilitazioni dovuti a momenti di debolezza momenti di uh, situazioni di infiltrazione anche sicuramente di altri soggetti. Fatto sta che comunque le più grandi proteste studentesche si sono sempre arrestate una volta che uh, ci sono stati scontri e incidenti, così come anche proteste molto più grandi sono arrestate su questo. Faccio solo un paragone per, uh, perché penso sia molto utile. Uh, non c'entraesso con la Turchia, però per esempio quando ci siamo confrontati con gli studenti cileni, che loro hanno avuto una grandissima mobilitazione eh, che ha veramente sconvolto tra l'altro loro hanno una situazione se vogliamo anche molto peggiore della nostra riguardo a scuola e università bene la prima cosa che eh, mi hanno detto è che noi come prima cosa abbiamo cercato di coinvolgere le famiglie e i nonni cioè, hanno cercato di portare eh, in piazza, di far scendere tutti quanti insieme tutti quanti questi soggetti, quindi anche qui hanno cercato di aggregare, mai arrivare a pratiche di scontro diretto che potrebbero segnare una distinzione. Ecco, Forse anche su questi elementi sono sicuramente dei punti critici. Poi chiaramente il disinteresse c'è, pesa se vogliamo sicuramente può anche essere come dire, in parte causato comunque alimentato da un mondo della politica che spesso è poco recettivo alle proteste e alle istanze del mondo giovanile e studentesco su questo a maggior ragione ci dovrebbe essere una risposta ancora più forte penso da parte nostra Grazie, comunque non è un caso che siate qua volevo solo dire questo perché ci interessa il punto di vista e qua ci siete e, e poi proseguiremo eh, una domanda brevissima eh, che darei a lui, che me l'ha chiesta per prima, soprattutto perché essendo coetaneo ti do il diritto di fare domanda, però lo devi fare al microfono, perché, abbiamo... perché io sto guardando l'orologio. Io avevo una domanda per la ragazza dei, dei, dei, degli studenti turchi, cioè lei ha chiamato Erdogan un radicale musulmano, ma lei, eh, Erdogan appartiene alla scuola Hanefita, quindi non mi pare alla scuola Hanefita dei musulmani, quindi non è un estremista. Dovut logo il ministro degli esteri, il, ministri, il ministro degli esteri è un sufi, cioè un derviscio rotante non può chiamarlo, è un sufi, dovut logo, dovut logo. quindi non può chiamarlo un, un, un estremista o un radicale, no mi, mi faccio finire, è in primo luogo, e in secondo luogo la protesta di Gezi Park cioè non era ambientalista, cioè perché se fosse stata ambientalista, cioè di carattere ambientale, ci dovrebbero essere anche delle proteste contro il, primo, contro il più grande aeroporto eh, di Istanbul, contro eh, i centrali nucleari, il secondo centrale nucleare, quindi cioè era un, va detto che era una protesta eh, di soggetti politici che non riescono a superare la soglia del 10% per entrare in Parlamento, cioè di una massa di massimalisti che, eh, che erano anche molto violenti, tanto è che hanno profanizzato tantissime moschee, cioè lei lo sa questo, gli studenti, Emili Gumic o comunque anche intellettuali, eh, anche intellettuali di, di, di, di Zaman, cioè dei giornali, il giornale più importante turco, cioè, mi pare che non sia, che hanno rappresentato un'altra idea di Turchia, cioè non, non so allora innanzitutto io non l'ho chiamato estremista nel senso che hai inteso tu allora in Turchia eh, vedo che sei informato quindi forse avrai fatto le tue ricerche se non lo sai in Turchia esiste da decenni un filone di partiti islamici che eh, no che reclamano la sharia cioè, non so se... Eh, no, scusami, cioè io forse l'avrò visto un po' più da vicino, no? Allora, Erdogan appartiene a. Sì, allora Erdogan appartiene l'HP la, la okay, che tu conosci. Eh, I soggetti che sono dentro quel partito facevano politica da ben prima che nascesse quel partito. Però non si sono mai chiamati moderati perché dichiaravano apertamente le proprie idee sulla gestione dello Stato. Loro, Erdogan, qualche decennio fa... Cosa? Sì, sono stati messi in carcere perché... No, allora... Eh, allora, prima cosa, eh, ho parlato del fatto che non c'era una democrazia compiuta, quindi mi sembra inutile ripetermi. Seconda cosa, se loro sono, sono stati sempre dichiarati, i partiti, incostituzionali perché dichiaravano apertamente di volere la sciaria, cioè mi sembra piuttosto semplice da capire se uno dice una repubblica parlamentare uno stato non confessionale profondamente laico viene e dice arriverà il giorno in cui noi porteremo la sciaria no cosa vabbè Scusate, è un dibattito interessantissimo che però appunto, dovrebbe proseguire, poi è chiaro che in 40 minuti si rischia di essere semplificanti, quindi chiederei a lei di terminare la sua risposta, poi... Eh... Andate, andate oltre credo che però si debba evitare di fare dei paragoni a storici perché non è vero che cioè, non è che necessariamente noi abbiamo la democrazia in ogni caso su alcune scelte io lo dico io e parlo personalmente su alcune scelte di integralismo cattolico credo che anche il nostro paese abbia dei problemi con la laicità nonostante i suoi principi costituzionali quindi non è che proprio siamo esenti dal problema allora, eh, la mia risposta è questa, se vuoi fatti qualche altra ricerca un po' più approfondita. Poi la seconda domanda, eh, non mi ricordo qual era, scusami. Che non era ambientalista. Perché... Ah no, ma quello mi sembrava piuttosto scontato, non mi sembrava di doverlo precisare che la rivolta era basata su, come ho detto tutta una serie di insoddisfazioni e frustrazioni da più parti del popolo ovvio è partito come qualcosa di ambientalista perché è partito dal parco che sì ma ovviamente è molto di più mi sembrava scontato mi sembrava che quello fosse chiaro insomma no non c'è stata non c'è stata la... allora sono delle allora, la profanazione delle moschee, che dici tu, non c'è stata, è un'invenzione del governo, non esistono filmati, non esistono foto, non esistono... No, ti assicuro che non era così, io te lo dico perché ho amici che sono stati là tutti i giorni, che l'hanno visto dal vivo, dentro la moschea. Eh, allora, vabbè. Quello che ti dico io è che non ci sono stati perché hanno improvvisato del, il pronto soccorso dentro la moschea, la profanazione non c'è stata e anche se ci fosse stata no? Ovvio che in ogni rivolta ci sono degli, dei casi di, di persone che magari degenerano la cosa, come i black bloc, che ci sono ogni volta anche in Italia. Questo non vuol dire che la rivolta in sé fosse qualcosa contro la religione. In Turchia la gente ci tiene tantissimo alla religione a viverla per sé, perché la gente è abituata ad una forma laica. Okay? Mia madre è islamica, è credente è praticante non porta il velo ma è praticante mia madre vuole lo stato laico mia madre vuole vivere la sua religione per sé a casa sua non vuole che nessuno le dica non bere quello fai tre figli non fare quello non abortire perché non va bene cioè no no volevo dire che capiamo il problema eh, voi l'ultima do, do a Lorenzo l'ultimo minuto sì, eh, sì no, semplicemente perché rispetto anche, si parlava di parallelismi mi permetto soltanto di far notare come in parte accennavi che anche sul tema della moderazione soprattutto quando viene utilizzata in politica, aggiungo soprattutto quando viene utilizzata per definire automaticamente gli altri non moderati, estremisti radicali poi sono tutti quanti termini che andrebbero anche analizzati meglio perché radicale, estremista, su alcune idee non è sempre sbagliato. Detto ciò, moderazione bisognerebbe capire cosa vuol dire, bisognerebbe capire se qui in Italia chi in pochi anni ha devastato scuole e università, ha ridotto i giovani a una condizione di disoccupazione e precarietà, è moderato, come dire mi autodefinisco auto estremista perché moderazione di per sé non vuol dire nulla eh, altro discorso è riconoscersi in principi costituzionali e qua mi sembra sia un paragone anche qua una costituzione che tende a principi molto elevati e che non viene autorità, come dire, attuata forse questi sono dei paragoni che sono più eh, solidi e credibili e forse su questi bisognerebbe lavorare come giovani di tutti quanti i paesi allora, grazie, vorrei ringraziamenti da parte di Cosseddu perché mi sta mandando essere SM... puntualissimi. Riconsegno il microfono, ce ne andiamo. Grazie Hilda, grazie. A... Si è perso, mi... sì, ok, e grazie anche a Leonardo. Liberi per la cena, liberi e belli, ci ritroviamo alle 21 con Fabrizio Barca, Sandra Zampa, Andrea Ranieri, Walter Tocci e il sottoscritto. Buon appetito!